Thank you. Ho sentito ancora le voci? No, no. E se noi provassimo a dormire qua stanotte? Mi fareste vedere? Se c'è veramente qualcuno, fai qualcosa, spezza un ramo, fatti vedere, toccaci. Conosci Marco? È stato qui con la sua ragazza Vi siete fatti vedere da loro Fatevi vedere anche da noi scusate ma mi viene sempre mi da girare dietro da girarmi indietro non so perché come se posso ancora mi senti in continuazione osservata no? si sì. sì. perché spaventate la gente spaventate anche noi oh, oh siamo venuti qua apposta avanti fatemi vedere Rosso, sì. Noi non abbiamo paura, se vi fate vedere non ce ne andremo. Sì, pure voglio vedere. Ah, <ride> comincia, comincia a crederci. Avanti, se siete qui, fatemi vedere. Venite qua da noi. Siamo venuti solo per parlare con voi. Vogliamo solo capire se è vero che vi fate vedere in questi boschi. però vogliamo anche capire come mai spaventate le persone volete che le persone stiano lontano da questo luogo? La domanda inversa vi fa piacere se siamo qui? Sì. sì e allora forza volete che le persone vengano qui in questo luogo volete che portiamo altra gente qui? Volete che ce ne andiamo? Sono molto controllare perché mi sembra che dei passi. Allora, se ci dai la prova che sei qui Rosso ancora. se ci dai una prova più concreta che sei qui noi passeremo poi la notte qui appena possibile però vogliamo la certezza che sei qua che sei tu fai un rumore vicino a noi fai succedere qualcosa appari Oh, oh, Ale, Ale, oh, oh. ombra nera, Ale, l'ombra nera, ti giuro, ma No, no, no, no. Oh, ancora? Ti è spostata, Ale, ma mi sono che Ma Guarda che aspetta. Ale, prova a vedere, non ci abbiamo neanche una torcia. Accendi la luce del cellulare. La torcia. Aspetta che Ma dove? Là in mezzo Ale l'ho vista Mi è sembrato come un... una roba che fa... faceva così E sta accendendo eh Là in mezzo Ale provo a dare un'occhiata la faccio col K2 eh si sì. tipo un animale ho, ho visto basso. un luccichio che roba è quella io non vedo niente Vedi qualcosa, Ale? Eh? eh? Boh, magari sono stati i miei occhi, non lo so. Però senti carico sono... in città. Eh? Sì. si è scappata e come si era ferma cos'è che no che era? no era mobile nel senso che ha fatto proprio da sinistra verso destra un balzo non so come dirti ma magari era un animale un gatto qualcosa boh era eh un gatto lo capisci che piccolo no non era piccolo riproviamo a accendere il ghost box Ah, c'ho le mani congelate Ale Teresa ha visto un'ombra Dietro di noi Eri tu? Chi era quell'ombra nera che ho visto? Come ti chiami? È come se non volessero interagire con gli strumenti, Ale. Come se si nascondessero. Vogliamo sentire la tua voce. Parlaci. Dici qualcosa e possiamo capire. Come se saltassero fuori nel momento in cui non ti aspetti. Questa eh, è una sensazione. Probabile. Sei qui? Sei qui vicino a noi? Prova a passare adesso davanti alla videocamera. Passa dietro di noi. Io mi sto assiderando le mani, Tere. Sì, direi che adesso… direi che possiamo andare, eh? Ma fai? No, cioè non riesco più a muovere le dita. Ragazzi, non so cosa abbiamo raccolto, ma qua fa veramente freddo. Non ci mm. sono le condizioni ottimali per poter fare un'indagine prolungata. Prolungata e serena. Comunque, noi in questo posto ci torneremo. Magari ci accamperemo anche noi con una tenda. Che dici? Dai, sì. vediamo dall'analisi dei risultati cosa esce. Vediamo fuori. Se cosa ne vale esce la pena fuori. Sì. Ok. Se no, potremmo andare ad accamparci. Che adesso arriva al mare o <ride> un'altra parte. <ride> Niente, Ale proprio zero. Spirito di paranormalismo niente <ride> sì, ci sarà anche un luogo paranormale una no? località un pochino più, più esotica, più romantica che ne so? eh ma si cerca sempre di creare l'atmosfera ok alea. ok <ride> vabbè comunque vi lasciamo qua ragazzi vi diamo un mega bacione fateci sapere sotto il video se sentite o notate qualcosa di che ci è sfuggito esatto Ok. E iscrivetevi al canale, Ma mi raccomando. E Soprattutto mettete un like perché dopo sto freddo ce lo meritiamo. Eh. <ride> e condividete i nostri video, mi raccomando, è l'unico modo per poter crescere. Un mega abbraccio, terribili, e alla prossima. Ciao. ciao, ciao.